che proprio si I'm <laughs> Non parlo di buste, mando tutto io In il freezer, altro passaggio assicurato sopra questo diesel vendo sopra il booster, hanno fattura non parlo di buste Mando tutto io, in il Freeze Hanno passaggio assicurato sopra questo diesel come fosse